Andrea tutto bene? Ho un po' di fame, ho fatto colazione prima, sono le 10, ho fame Ma ci può stare però diciamo che ti posso dare qualche fiore del mio coniglio Mangia i fiori? Mangia i fiori, siamo dovuti andare a comprarli perché li abbiamo esauriti a casa Ascolta c'è un pacco eh, qualche giorno fa per chi ci sta seguendo, ha visto la recensione di una scarpa Decathlon, c'era invece una seconda scarpa Decathlon all'interno del pacco ti consiglio di prenderla e eh, di dirmi cosa ne pensi di questa scarpa era già aperto il pacco eh? il pacco l'ha aperto il dottor Esimio eh, Pro Depodista Sofientini oddio guarda <ride> in questo caso sarai tu a lanciarmi la uh, scarpa e eh lì sei più bravo eh. Oh sai che anche qua c'è scritto 42,5, 9,5, è tutto giusto tranne l'americana. La, però vabbè dai, alla fine non puoi. cioè su quello non puoi sbagliare, bisogna vedere sul sito se sono messi giusti questi numeri qua. Vai! Niente, è stato il sacchetto però. Guarda sul sacchetto se c'è scritto l'us giusto, anzi no, ce l'ho io il sacchetto. No, niente, anche sul sacchetto ho sbagliato l'US. glielo faremo presente, wow! ma di solito i nostri video sono guardati in tutta Italia eh, quindi molti decathlon li guardano quindi faremo presente ai nostri amici decathlon che hanno sbagliato la misura americana sulle... sul 42,5 sto andando ad aprirla, scarpa interessante è stata presentata a Parigi a... in occasione della maratona di Parigi e sappiamo che il nostro amico Filippo ha partecipato a questo evento e ne ha parlato abbastanza bene di questa scarpa Sto guardando una, una schiuma morbida che, che non eravamo abituati a vedere in casa Decathlon uh, vorrei metterla già subito al piede A livello di numero e di calzata come vesto? Guarda adesso te lo dico subito, stavo controllando un attimino allora ho tolto intanto la, la soletta quindi ti dico anche che si può usare tranquillamente il il plantarino su queste scarpe che sono neutre vado per la prova Sì, eh, sono, sono molto curioso il problema è che queste qua adesso non le posso usare perché devo arrivare ai 200 km con le altre vabbè Andrea ma tanto purtroppo abbiamo troppi video stiamo facendo troppi video siamo molto produttivi e quindi non so poi quando escono questi video allora di resto è suo numero assolutamente adesso mi alzerò e mi farò finta che sia un giorno uguale a tutti gli altri però allora ho fatto un mezzo giro per confermarti lo stesso numero e adesso io ti vedo lì che stai slacciando le tue, metto sull'altra, faccio un mezzo giro vestito così come sono e poi dai diciamo due robe di primo acchitto. Dai, va bene, facciamo due minuti di pausa, brainstorming come al solito poi eh. vi raccontiamo due cose di questa scarpa. A ah, dopo, ciao! Anche perché già una l'ho sentita. Andrea stiamo parlando delle KS900 cosa ne pensi di questa scarpa e soprattutto prima considerazione stesso numero o mezzo numero in più? Se dicessi stesso numero con una calza fine ti dico la tua maia abbastanza come si dice costringente eh, abbastanza strettina quindi con una calza di quelle un po più fini secondo me hai una, un feedback in generale migliore con una calza spugnosa e una tomaia così grossina, non saprei come spiegarti. Quelle un po' più. che noi diciamo confortevoli, un po' più carrozzate, secondo me la vai a perdere un pochino. Quindi consiglierei stesso numero, ma con una calza leggera. Io invece sono un po' dubbioso, Andrea. Preferisco le tue, le mie, che sono comunque eccezionali. Eh, mi sembrano leggermente strette, però sono d'accordo con te che comunque. Dipende un po' dalla preferenza. E invece cosa ne pensi in generale di questa tomaia? Allora, secondo me le trovi un po' strette perché qua in avampiede scende, scende un pochino tra virgolette troppo e quindi ti dà quell'idea di essere un pochino più stretta. Beh, se guardi la tomaia, a parte che dietro è molto... Guarda, beh, a parte il tallone che c'è che il conchiglione, che secondo me ci ha lavorato bene sopra, hanno, hanno reso la zona del tallone molto molto morbida, c'è cioè molta protezione molta il cuscino, diciamo. In generale è una tomaia strong, forte. Uh, guarda con la zona degli anelli, uh, è praticamente indistruttibile. Hanno preso dei, dei pregi, uh, cioè mi ricorda molto una Glycerin qua per dirti la parte del tallone. Beh, la parte dell'avampiede no, non lo so per dirti a, a che assomiglia, però anche la... Guarda la linguetta l'hanno fatta molto morbida e, e cuscinettosa. Il tallone stranamente almeno a livello Visivo sembra più basso rispetto invece ad altre scarpe. Sì, sembra più basso, ma alla fine qua c'è questa specie di gabbietta sempre fatta a cuscino, quindi non scappa via il piede. Guarda qua quanto ha continuato ancora la scarpa cioè la schiuma. C'è ancora quasi un centimetro di schiuma in più dopo il tallone anche quello conferisce conferisci comunque stabilità. Invece Andrea, beh la domanda fondamentale di questa scarpa, ne parlavamo in uno short, l'abbiamo chiamata, Filippo l'ha chiamata morbidosa, cosa ne pensi di questa intersuola M Foam? Guarda l'intersuola mi piace molto, uh, mezza corsetta più camminata che altro, l'ho sentita morbida, mi è, mi è piaciuta. C'era il punto di domanda sulla reattività eh, diciamo che per ora la morbidezza molto buona. Guarda in avampiede comunque non c'è molta molta schiuma quindi secondo me un avampiedista come noi eh, sfrutterà abbastanza la velocità mentre una, un talonatore eh, sfrutterà molto questa ammortizzazione. Sì secondo me è un design geniale poi è chiaro che eh... Credo che il, alla fine bisogna provarla per almeno 200 km prima di dire se ne val la pena. Invece, Andrea, a livello di battistrada, come l'hai vista e che sensazioni ti ha dato correndo in giardino? Guardare il battistrada, parte nera che è quella un po' più duretta, ma eh, al contrario delle 800, questa qua è un po' più morbida, per cui anche sul, sul bagnetto, secondo me, avrà molto più grip. Su asfalto secondo me avrà un ottimo grip e guarda anche su pista bianca secondo me farà la sua figura. Guarda che c'è anche qua, dalla parte bianca ormai tutti stanno, stanno andando in questa direzione quindi la, la schiuma dell'intersuola va a finire anche un po' a fare il battistrada. Vediamo quanto dura e, e niente, diciamo che le zone comunque di contatto hanno tutta questa gomma con la vulcanizzata, come che si dice che, che dovrebbe durare un po' di più e poi ti ripeto al contrario di tante altre è molto morbida quindi adesso così sembra plasticosa ma si sente che è morbida invece ti chiedo la utilizzeresti più in estate più in inverno visto che la linguetta è particolarmente paffuta diciamo che secondo te è una scarpa da portarsi in vacanza ed è all around. Allora non è una scarpa all around, secondo me bisogna provarla però per, per avere la certezza e sì, in effetti stavamo, stavamo parlando che è relativamente poco traspirante e, ed è nera, quindi bisogna capire con col caldo e il sole se, se ti fa cuocere il piede oppure no. Però io la vedo particolarmente bene per quei lunghi, lenti in cui stai con la scarpa e da solo per 2-3 ore e invece devi correre tanto e magari sta iniziando già la stagione autunnale della preparazione della maratona. Secondo me da settembre in avanti diventa super, sicuramente adesso per fare le corse da 12-14 km vanno benissimissimo. Uh, il lungo maratona forse adesso ad agosto non lo farei con queste, non lo farei in generale lungo ad agosto. secondo me ci stanno assolutamente come preparazione di maratona, secondo me vanno benissimo. In attesa della recensione completa, visto che comunque questa scarpa è già disponibile metto i link qua sotto per eventuali acquisti, ti chiedo, perché non so quando faremo la recensione completa, a chi è adatta e a chi la suggeriresti. Una scarpa da lento un po' per tutti, sia per chi pesa sotto i 75 kg, ma grazie a tutta questa schiuma morbida direi anche per atleti sopra i 75 kg. Quindi bah, credo che anche l'idea di Decathlon sia sempre quella: quindi di fare una scarpa che vada bene un po' per tutti. Di solito dice va bene per tutti, non va bene per nessuno. In questo caso essendo una scarpa da lento potrebbe andare davvero bene per tutti. Tra l'altro poi è una scarpa come direbbero gli italiani affordable non lo direbbero gli italiani va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima stay strong iscriviti al canale e poi soprattutto portate questo video a x visualizzazioni in modo tale che poi faremo la recensione completa e anche altre recensioni di Decathlon stai facendo lo stalkerissimo su, su YouTube ho visto l'altra volta uno che ti ha commentato e visto che non era iscritto al canale <ride> se riesci a vederlo Andrea sto imitando MrBeast sì, perché visto che anche lui vede la gente che non si, non si iscrive al canale. Best practice, grazie ancora. Ciao, alla prossima. No, questa la devo dire, intanto grazie ancora per il caffè ma vi prego di non scriverci delle scarpe in privato. Questo ve lo dobbiamo ricordare a spot perché davvero cioè, diventa allucinante. L'ultima volta mi hanno chiesto secondo te quali sono le scarpe migliori per fare le gare? col carbonio, abbiamo fatto la classifica, vi rimando alla classifica e sai qual è stata la seconda domanda, no ma voglio sentire da te qual è la migliore, eh, delle robe allucinanti ma no, non è che siano cattivi e che 30 richieste al giorno su Instagram, 10 per, uh, su Facebook, cioè diventa davvero, quante ne scrivono su, su YouTube, è diventa ah, allucinante, poi davvero non rispondiamo volentieri a delle domande che non fa a cui non abbiamo risposto su Youtube per il resto davvero anche se guardate i video ci aiutate anche a crescere di più perché è più view, più, più soldini per tutti, per le scarpe tra l'altro sta dav davvero crescendo abbiamo superato i 2 milioni e mezzo di visualizzazioni quindi sicuramente grazie, grazie davvero ma no infatti credo che davvero credo che dopo le, le classifiche le facciamo fondamentalmente apposta per quello, per darvi una panoramica su tutte le scarpe praticamente ho riassunto di tutte le scarpe che abbiamo già testato se dovete farvi un'idea su che scarpe a comprare secondo me classifica e poi video della scarpa per approfondire va bene grazie ciao ciao alla prossima